Quindi avremo un collegamento anche con loro perché comunque la solidarietà è sempre molta e questo sicuramente ci, ci fa ben, ben sperare anche per rilanciare prossime iniziative. Prima di entrare un po' nel clou della, diciamo, della discussione avremo un sacco di, di domande per i nostri ospiti. Più che ospiti mi piace chiamarli anche compagni di viaggio perché comunque... Secondo me se sono ancora qua in questo momento qua è perché comunque ci credono e per noi è molto molto importante anche questa, questa solidarietà. Prima ne approfitterei per farvi vedere anche un video, un video molto importante dedicato alla nostra compagna Cecca che in questo momento non può essere qui con noi perché rinchiusa in quel posto infame che appunto sono le carceri, le carceri delle vallette perché comunque così come tanti e tante di noi come dire, mettono in prima fila um, i loro corpi anche per uh, costruire un, un futuro migliore. Quindi farei vedere questo video e poi proseguirei con, uh, con la discussione. Grazie a tutti e a tutte. Le donne del mondo nel mondo si auto-organizzano, studiano pratiche, scrivono, picchiano, sparano, studiano, raccontano, si difendono, si nascondono se serve e urlano e manifestano andando incontro a repressione e ritorsioni difficili da comprendere quando non si vive. Le donne in lotta nel mondo non hanno bisogno di qualcuno che le salvi. Non hanno bisogno di diventare piccole icone nel nostro scenario eroico esotico. Non hanno bisogno di essere scimmiottate dalla femminista borghesi né di essere salvate da eserciti dai quali poi dovessi difendere. Saluti a tutte e a tutti. Tutte le persone che in queste settimane mi hanno scritto Fatto arrivare il loro pensiero di solidarietà e sostegno È un dono prezioso da ricevere dentro queste mura Un affetto che ho condiviso con tutte le altre detenute del carcere Il presidio dall'esterno si è sentito e ha fatto ballare e sorridere Portando un po' di colore tra tutto questo grigio Non ho mai dubitato della nostra forza e questa esperienza conferma solo questo mio pensiero. Nei primi giorni le altre detenute erano pensierose rispetto alla mia presenza qua dentro. Anche a loro sembrava un'ingiustizia. Dopo il presidio in molte mi hanno chiesto di spiegare chi ero e sono stata felice di poter raccontare tutto quello che insieme abbiamo fatto in anni di lotta, a testa alta, senza mai perdere lucidità e determinazione. Dalle lotte notava ai cortei a Torino e non solo, sempre a fianco di chi combatte per un mondo migliore della bellezza dei presidi e di tutte le iniziative che ci hanno visto passare giorni e nottate, fianco a fianco, sempre presenti l'uno per l'altro. Questi giorni qui dentro hanno solo rafforzato il pensiero che tutto quello che facciamo merita il nostro impegno, il nostro sforzo e a volte anche qualche sacrificio, ma sempre con la consapevolezza che un camminare collettivo è l'unica strada da seguire. Voglio mandare un saluto agli studenti e studentesse e tutti i giovani che sono scesi in piazza per far sentire la loro voce contro chi continua a sfruttare la terra per arricchirsi, ignorando il grido di rabbia che sale dalle piazze italiane. Sono con voi e vi auguro altre giornate di lotta, di non perdere l'entusiasmo e la voglia di essere protagonisti in tutte le lotte per il clima ma anche per una scuola libera da ogni nuovo e vecchio fascismo. Un pensiero anche tutte le compagne, donne che scenderanno in piazza l'8 marzo e che riempiranno lo spezzone di Udm. vi mando il mio abbraccio. Anche da tutte voi ho ricevuto immensa solidarietà e anche se quest'anno non potrò esserci, sarò lì con il pensiero a gridare una volta in più che se toccano una toccano tutte. È ovvio dirvi che molte delle donne con cui condivido il carcere si trovano qui per colpa di un sistema patriarcale che le isola e le rinchiude nel ruolo di mogli sottomesse al valore di un uomo padrone. E qui si vede solo un pezzo di questa società che va cambiata tutte insieme. Buon corteo e l'8 marzo sempre. Quando dentro quelle aule del tribunale si stava svolgendo un processo a un interrogatorio a carico di una compagna che era stata molestata durante un fermo di polizia. Questo insomma vale sempre la pena ribadirlo, che l'unica strada che da sempre consideriamo quella giusta è quella della lotta per migliorare questo, questo, questa situazione, questo mondo e penso che insomma a persone come lei vada ancora un grosso applauso. Bene, allora prima di introdurre un po' l'argomento la, di questa sera della campagna, eh, c'è un altro video che è un po' un video che sta circolando proprio per, come lancio di, di questa campagna avvenuta dopo che è stato perquisito il centro sociale. E, mh, i sigilli che sono stati messi oltre che ai frigoriferi anche al oltre al sequestro anche dell'impianto, quindi farei vedere ancora questo secondo video se, se è pronto e poi direi che possiamo passare anche la voce ai nostri amici artisti <musica> Aska è la mia città. Ascatasuna è un punto di riferimento, solido porto sicuro a cui guardare nel mezzo del marasma dell'oggi. È la sponda a partire dalla quale rafforzarsi per non essere isolati come ci vorrebbero. E dove si può ragionare collettivamente, per costruire un altro modo di stare insieme, e dove lo si può praticare tramite l'autogestione e l'auto-organizzazione. Ascatasuna è conquista, ma anche scommessa, per chi osa immaginare un esistente diverso. Oggi luoghi come questo simbolo della volontà di agire contro per ottenere qualcosa di meglio, sono costantemente sotto attacco. Torino, città-laboratorio per attivare misure di repressione, contro la libertà, contro chi lotta. Ne è un esempio il processo in corso che accusa di associazione a delinquere notav a Scatasuna, lotte abitative. La perquisizione al Centro Sociale a Scatasuna e la conseguente messa sotto sequestro dell'impianto musicale e del bar è l'ennesimo esempio. Questo avviene nella città in cui, al concerto di Capodanno organizzato dal Comune, Suonano gli stessi artisti che, un mese dopo, vengono denunciati per aver suonato in solidarietà alla campagna Associazione a Resistere, dove gli unici festival legittimi sono quelli che ricoprono di milioni di euro San Paolo, IREN, fondazioni private, nella stessa città in cui gli eventi gratuiti, costruiti dal basso, organizzati perché si vuole credere in altri mondi possibili, vengono criminalizzati. Stupirsi di tutto questo non basta più. Qui si tratta di avere cura di ciò che abbiamo, valorizzarlo e viverlo insieme. Aska è la mia città. Significa praticare insieme la solidarietà in una battaglia a difesa di ciò che deve continuare ad essere nostro, collettivo. Ci trovi al 47 e in città. Organizziamoci insieme a testa alta perché l'Aska Suna non diventi territorio di conquista, ma continui ad essere spazio di lotta e di rilancio per tutti e tutte. Non vuole essere una presentazione né un dibattito, noi l'abbiamo chiamato talk ma come dire, può essere anche una chiacchierata per far capire un po' che aria tira in città sicuramente ma anche poi in, in tutto il resto del, del nostro paese perché quello che è successo, quello che poi ha dato vita a, come dire, a questa campagna e, comunque è un precedente molto preoccupante direi perché comunque eh, per chi non lo sapesse chiaramente facciamo un po' una sorta di, di riassunto storiografico di quello, di quello che è successo Il, questo famoso concertone del 15 ottobre cui comunque avevano aderito e hanno aderito tanti e tante artiste eh, torinesi eh, principalmente che era stato appunto costruito per ehm, portare appunto la solidarietà al centro sociale Scatasuna, al movimento Notav, insomma le lotte abitative che appunto nel video ehm, abbiamo, abbiamo spiegato bene. Eh, perché comunque il contesto in cui avveniva questo, questo concerto avveniva in un momento in cui, come dicevamo, la scatassuna ma non solo era sotto attacco perché eh, comunque c'è in questo momento qua un, un processo in corso per, che accusa appunto eh, molti compagni e compagni di associazione a delinquere e ci sembrava insomma, ehm, quello, insomma la, la, il metodo migliore anche per portare poi in strada e la solidarietà che da sempre negli anni comunque si è costruita attorno al centro sociale ma non solo e ci sembrava appunto di fare questo concerto eh, davanti alla Scatasuna chiaramente insomma un concerto con dei nomi molto molto importanti che ringraziamo ancora perché non è mai scontato questa, queste partecipazioni a questi tipi di iniziative molto di solidarietà politiche e quindi insomma sono stati diffidati dal parteciparvi questo chiaramente era come dire il, il motivo per, per la quale insomma mh, oltre che dei compagni anche dei musicisti stessi sono stati diffidati da cosa? Dal portare solidarietà alla Scatasuna con l'obiettivo di questura e procura quello di depotenziare l'iniziativa cosa che chiaramente poi non, non è avvenuta perché comunque il concerto il 15 ottobre si è tenuto lo stesso ovviamente in una dimensione diversa perché non solo agli artisti ma anche ai nostri amici collaboratori tecnici sono arrivati, arrivate le, defi, le diffide in maniera molto sbrigativa posso dire che per dire, sono andati a prenderli a consegnargli questa fantomatica diffida nei magazzini dicendo non vi presentate quella, quella giornata lì perché comunque rischiate che, insomma, che vi sequestiamo il sound l'impianto quindi era chiaro appunto l'intento di depotenziare l'iniziativa e quindi insomma e in un comunicato comunque avevamo spiegato che insomma se si volevano silenziare le lotte noi avremmo comunque cantato a squarciagola e così è stato insomma dal balcone del centro sociale anche in strada insomma molti artisti comunque sono riusciti a portare la solidarietà e dopo insomma, questo concerto del, del 15 ottobre sono arrivate dapprima delle multe multe molto salate si parla comunque multe dal valore di 200.000 euro per 25 compagni e compagne, e, e poi chiaramente le denunce con anche altri arti artisti che hanno dovuto comunque sostenere poi un interrogatorio e quant'altro. Ma se, eh, come dicevamo anche nel video, questo non vuole essere come dire, un talk, un dibattito dove insomma ci si lamenta di, della repressione, perché chiaramente poi è sempre così, nel senso chi poi vuole portare un messaggio di cambiamento reale e solidarietà a, a delle realtà che comunque cercano in tutti i modi di, di cambiare lo stato presente, perché insomma se siamo qui anche perché non ci piace proprio questo mondo a 360 gradi il festival di oggi il festival di oggi, di, di, anche dello scorso weekend eh, parla chiaro altri mondi, altri modi eh, vuol dire che comunque anche altri modi, altri mondi sono possibili che devono partire appunto da luoghi come questo e, quindi per dire, oltre, ai dibatti, oltre insomma, alle diffide, alle denunce e quant'altro, questo vuole essere anche un momento di rilancio, tant'è che appunto la campagna Asca e la mia città parte proprio come un'iniziativa di rilancio. Ci hanno sigillato i frigoriferi, ci hanno dato delle denunce per frode in commercio, e somministrazione come dire, di alimenti avariati e quant'altro, ma soprattutto... Come dire, ci hanno portato via quelli che per loro erano gli strumenti che ci servivano, come dire, a, a portare avanti la, le nostre cause. Quindi l'impianto, arrivando, insomma, con un, un ingente dispiegamento di forze dell'ordine, tant'è che insomma avevano bloccato alle 6 del mattino dalle 6 alle 8, 8 e mezza del mattino tutte le aree di accesso nel quartiere Vanchia, tant'è che insomma noi condividiamo anche un, asilo un quartiere con un asilo nito, insomma non riuscivano, non, non facevano nemmeno passare per dire alle maestre che dovevano, come insomma se fosse magari un, un di quali criminali, ecco, tant'è che infatti alla fine sembrava più un trasloco dove alla fine che hanno fatto portare via dei views scaduti e, e purtroppo insomma anche i nostri impianti musicali e i sound system appunto dei banchia sound e, e dimando che noi che salutiamo che in questo momento appunto sono a Milano a suonare in solidarietà da, alla campagna. Che dire, nel senso chiaramente da un certo punto di vista ci, ci farebbe anche un po' sorridere queste le accuse che insomma ci alcune che ci la procura, insomma, perché questo posto è un posto dove, come dire, ci si ritrova questa fantomatica associazione a delinquere ci fa sorridere perché poi appunto, si attaccano a, a questi ci mettiamoli così, però dall'altra parte comunque beh, fa molto pensare, permettetemi di termine anche un po' incazzare perché qua poi si gioca anche sulla testa di anni, di, dire, di condanne poi a compagni e compagni, quindi chiaramente bisogna anche prendere alito di questo. Per introdurre un po', insomma, perché penso che noi come dire, con questa campagna qua tendiamo a portare il messaggio in tutta la città, perché Asca sicuramente sono queste mura, ma Asca è anche un modo di vivere la città in maniera diversa. Lo dicevamo bene anche nel video, nel senso non ci, come dire, ormai i, i festival che sono consentiti sono quei festival magari che sono finanziati a come dire dalle classiche compagnie di San Paolo, insomma, dove poi si crea per forza profitto quindi come dire, una quasi prima parlavamo un po' nell'informalità che ormai anche andare a dei concerti sembra di andare al supermercato dove devi pagare un biglietto molto esoso e poi come dire una volta finito il tutto te ne esci senza poi che in realtà ti, ti rimane qualcosa del fatto di vivere questi spazi qua proprio di creatività, di cultura musicale, artistica e quant'altro. Quindi secondo me questo è un punto di partenza che, dalla quale Secondo me è importante partire come luoghi che in questo momento sono sotto attacco perché comunque credono in, un, in una socialità anche diversa fuori dalle logiche di profitto e questo secondo me è un valore molto importante da sottolineare dove comunque ci si ritrova per stare assieme, per discutere, per cercare insomma dei modi, dei metodi per cercare poi nel nostro piccolo e su scala anche magari più più ampia di, di cambiare insomma quello che in questa società non, non, non ci va troppo a genio e ce ne sono tante di cose, banalmente ci fa molto incazzare anche pensare che una compagna sia in questo momento in carcere perché come dire ha preso uno striscione in solitarietà un'altra compagna che ha vissuto dei, delle molestie, insomma tutta questa serie di cose insomma io vorrei insomma, adesso cominciare un po' a discutere con, con i nostri ospiti i nostri amici artisti, magari comincio con Mada, perché con Mada insomma mh, abbiamo parlato un sacco di volte eh, per dire dell'importanza di, di, di posti come questo, eh, nelle cantine dell'ASC, anche con Mauras, abbiamo fatto delle puntate proprio nello studio di registrazione creato auto, in maniera proprio autogestita eh, con le nostre singole forze per, per dare la possibilità a giovani di, di avere un, un luogo dove provare a riunirsi. E secondo me anche la campagna Ask la mia città va in questa direzione perché non è solamente un attacco alla scuola tassuno, ma tutti quei luoghi che cercano di portare una visione diversa di questo mondo e soprattutto del mondo del modo in cui fare cultura, che per noi deve essere sempre accessibile a tutti e a tutte. E eh sì, eh, certamente. Allora vabbè, inizio io Cerco di, di dare un po' il là da, eh, dalla parte di chi eh, comunque non fa magari quell'impegno giornaliero e comunque mh, militante sul campo, ma lo fa dal punto di vista, di vista artistico. Io eh, compio 58 anni domani. e esattamente da 40 suono. Quindi ho visto una grande trasformazione purtroppo in positivo e in negativo di spazi rivolti alla società, eh, alla socialità, scusate, e al... Eh, io ho visto quello che è stato un apice molto eh, deciso decisivo produttivo nei confronti di quello che era l'apporto artistico dei musicisti favorito da questi centri di libertà di espressione come ho visto come sto vedendo come mi sto preoccupando di vedere un, un, una situazione che è, che è esattamente contraria allora come tirare, come tirare le somme eh, beh, le somme le tiriamo molto facilmente guardandoci intorno, io penso che siamo tutti noi eh, tutti noi, anche noi come, come, come vogliamo chiamarci forse una volta eh, ci chiamavamo antagonisti, ci chiamavamo rivoluzionari, ci chiamavamo con altre cose e, beh siamo un po' schiavi tutti quanti del, dello stesso, de, delle, stesse imposizioni, delle stesse imposizioni che si sono buttate, che sono diventate il nostro modo di essere quotidiano questo forse è progresso? Bah, io metterei dei grossi punti interrogativi, io metterei dei grossi punti interrogativi su quello che noi usiamo anche per fare controinformazione, cioè comunque, o anche per fare, per fare musica, che... metterei dei grossi punti interrogativi perché non mi sembra che si stia ottenendo molto in questo, in, in questo modo. Uh, l'esperienza qui, l'esperienza particolare, questa era una divagazione generale uh, su quello che poteva essere la mia esperienza personale, l'esperienza con la Scatasuna va, va avanti da un po' di tempo come esperienze analoghe comunque nella mia, tra virgolette, carriera vita di musicista sono andata avanti prima con situazioni simili a queste e sono ehm, per me sono state così fondamentali hanno segnato così tanto la mia vita da permettermi di continuare a fare la musica in un modo totalmente libero ora la musica non è più questo non rappresenta più questo e il grosso problema è ricercarsi in quello che rappresenta per le nuove generazioni. Questo è un punto fondamentale che io vorrei sempre toccare e sottolineare. Cioè, noi siamo nati con uno spirito eh, che poteva andare dal... Dall'Occitania di Sergio Berardo, quella del, del sud, quella di così, alla, quella del nord, eh, del mia, oh, um, eh, però era uno spirito, eh, Sergio, tu che hai anche qualche anno più di me, di ribellione, di ribellione, ah, quattro, hai tre anni di ribellione in più. Hai ah, cominciato a tre anni, ah, ho capito. Che poteva essere in, eh, beh, poi in farcita anche di, di tutt'altro, che poi ci spiegherai. Mi sembra di fare presentatore in questo Sei momento. Bravissimo. Eh, sono bravissimo. Sono bravissimo. <ride> Comunque, sostanzialmente, eh, quello che è successo qua a Torino è stata una, una cosa <ride> veramente... Cioè, a mio parere sfiora il ridicolo, però cioè non, non l'avevamo mai vista. Quando ci siamo sentiti a, uh, a mente fredda abbiamo detto che bisogna uh, cercare di portare questa esperienza, cioè di far sapere che questa esperienza è esistita, perché è, a nostro parere, un, un, e penso che mi possano condividere anche gli altri, e eh, non voglio dilungarmi troppo è un punto di parte... Cioè è, un, è uno spunto per comunque essere e bloccare comunque in qualsiasi modo un'espressione libera musicale il fatto di andare eh, mh, colgo questo aspetto e chiudere, cioè eh, blindare un impianto che ti deve venire a supportare musicalmente è già un bel ragionamento eh, comunque, per certe persone che comunque perché hanno capito che comunque la musica deve essere amplificata, ma non sempre perché si possono fare delle altre cose. Eh. Però cioè, eh, il, il fatto di comunque andare veramente alla, alla radice e bloccare in questo modo implica che c'è un disegno molto preciso. Io sono di questa opinione. Per questo motivo io ho comunque voluto partecipare anche se gli Africa Unite eh, non, hanno, non hanno partecipato perché ad un certo punto diventa anche impossibile comunque partecipare ad una cosa se non ci sono, le, cioè, come fai a suonare? Cioè, non puoi farlo, cioè, eh, lo fai, allora partecipi individualmente, ti inventi delle cose, io e Sergio e Papanico abbiamo fatto una cosa totalme totalmente improvvisata, ma il punto è che comunque la cosa è stata bloccata con i fini, mi sembra eh, assolutamente... Eh, costituisce un precedente, ecco, non mi veniva. Costituisce un precedente che è un precedente grave ed è un precedente alla quale, al quale eh, tutti gli artisti d'Italia, artisti, non artisti, amanti della musica, tutti quelli che fanno un determinato discorso, hanno fatto un determinato discorso, dovrebbero opporsi in maniera molto ferma. Quello che stiamo cercando di fare è dare una prova tangibile del fatto che ci sono delle persone che hanno ancora questi ideali. Questo è possibile? Io non lo so sinceramente perché sono molto molto così, eh, cioè so quali sono le nostre potenzialità, so quello che vogliamo continuare a dire ma non so esattamente cosa vogliono i cosiddetti giovani e gli artisti giovani a me pare che non gliene freghi un cazzo dopodiché passo a chi vuole intervenire vabbè, secondo me dato che, come dire, si è tirato in ballo l'argomento giovani una cosa, secondo me, molto che comunque viviamo quotidianamente lo vediamo nel senso la scatasuna in quanto tale ha sempre avuto secondo, secondo me, secondo noi, una bella peculiarità di, comunque, di andare avanti di generazione in generazione, quindi da un certo punto di vista con Maddasono posso essere d'accordo, e invece, ma su questo come sempre l'abbiamo sempre discusso tutto però, ancora oggi secondo me anche a livello giovanile c'è ancora una grande forza, per dire, di, di ragazzi e ragazze che comunque vedono in questi posti come dire una, una via, tra virgolette, d'uscita, ma anche di riappropriazione della propria vita al di fuori di, di logiche, appunto di che li portano solamente alla, alle logiche di profitto, di mero consumo della, della, della società, e qui infatti vorrei fare una domanda a Willy. Willy che comunque insomma, uno, uno degli artisti che, che insomma che comunque anche da qua dentro è passato, prima chiaramente di, di calcare palcoscenici anche istituzionali, molto importanti, molto grandi, e secondo me insomma anche il ruolo di un artista presente dopo comunque una denuncia, dopo una diffida, ancora qui perché comunque si crede che questi posti siano importanti anche per trasmettere valori, valori che come dicevamo prima... E in questo momento qua mh, purtroppo non si ritrovano più invece in tutte delle logiche magari meramente istituzionali che vedono solamente insomma la musica, l'arte come solamente una fonte di, di guadagno fino a se stessa ma sì, beh, intanto buonasera eh, secondo me il problema, vabbè, a parte ricordare che la procura di Torino è la stessa che ha chiesto i domiciliari per la P38 quindi comunque è una procura che su, sulla musica e su un, cer un certo tipo di, di repressione Ultimamente va abbastanza forte, non solo nei vostri confronti, ma è stata rigettata per l'ennesima volta la richiesta dei domiciliari per la P38, però in ogni caso mi piace ricordare che viviamo in una città che sulla repressione sta dando abbastanza, come dire, fa da traino a tutta Italia, poi po oggi è un momento in cui i centri sociali e in generale alcuni luoghi di aggregazione vengono chiusi in maniera... Uh, continua in, gran, in tante città italiane Io ho molti amici a Genova, molti amici a Bologna a Roma, tutti mi, ogni volta che viene fuori il discorso mi ricordano di quanto anche, anche lì luoghi di questo genere vengono costantemente eh, o vengono chiusi o si cerca quantomeno di chiuderli come sta avvenendo qua eh, detto ciò, secondo me il problema è, è sostanziale e dopo la pandemia si è visto di più anche nell'incentivo al grande evento cioè il fatto che oggi si assista sempre più spesso a tour nei palazzetti o addirittura negli stadi numericamente molto più alti nel senso di, di quanti tour fanno all'anno in quei posti rispetto a quando noi, anche solo 5 anni fa e perché evidentemente l'industria sta cercando di investire, sa che, che, che guadagnerà più soldi facendo un grande evento che non incentivando dal basso la costruzione di piccoli eventi. Questo però, facendo anche secondo me il paio con quello che diceva Mada, toglie um, il, la base per costruire qualcosa che diventerà di successo, nel senso che io nella mia piccola esperienza ho cominciato frequentando come ascoltatore, come, come spettatore, i posti di questo genere, i posti nel, nei quali si creava la scena rap di una città, o anche l'indie stesso, che poi non esistono più, ma in realtà hanno avuto un percorso di costruzione di sé nei piccoli luoghi di aggregazione e anche nei luoghi in cui si poteva fare in qualche modo qualcosa di alternativo a ciò che era l'offerta pop o mainstream, cosa che oggi viene, viene tolta, sì, rispetto alla ricerca del profitto, che però è il profitto di tutto, nel senso viviamo in una società nella quale l'unico... Uh, segno del fatto che tu sia bravo a fare qualcosa è numericamente il successo che hai che sia economico, che sia in, in fatto di, di visualizzazione, di stream, di like anche l'attivismo sta passando un brutto periodo perché si fa sui social e funziona allo stesso modo cioè tu sei bravo a mandare un messaggio in base a quanta gente ti ascolta e non è sempre così non sei un bravo musicista se ci tanta gente al concerto non sei un bravo scrittore se tanta gente che compra il tuo libro non è l'unico... L'unico valore che noi analizziamo oggi è sempre numerico e questo toglie tutti i discorsi che abbiamo fatto prima perché di nuovo non incentiverò mai la costruzione di cultura in luoghi piccoli, a me serve convogliare più, più gente possibile in posti molto ampi nei quali io ho un rincaro gigantesco per organizzare un concerto, soprattutto perché gli artisti che porto lì non hanno nessuna voglia di fare una bella produzione, quindi non gli metto niente sul palco in un posto in cui ci sono 10.000 persone, 50 euro a persona, guadagno molto di più come azienda rispetto a organizzare un tour di un artista in tanti piccoli posti con mille persone al massimo, in cui sul palco devi comunque mettere la stessa cosa. E quindi è, è, è, un, come dire, è un disegno complessivo, disegno. non so se definirlo disegno che fa sempre un po' andare a cercare il, il complotto, però in qualche modo è evidente che se tu punti alla massima, massimizzazione del profitto in tutti i campi è evidente che tu non punterai mai al piccolo, punterai sempre a ingigantire e anzi proporrai anche a livello di, di proposta musicale un sacco di progetti, di progetti tutti simili tra loro, sperando che poi almeno uno ti ripaghi la scommessa non investirai sulla diversificazione, tu investirai sempre sulla proposta abbastanza piattita anche a livello di... cioè noi pensavamo che lo streaming avrebbe salvato il mondo dall'industria discografica, lo streaming ha semplicemente peggiorato una, una, una situazione che già non era rosea, nel senso che prima c'erano vero, c'era la discografica che imponeva un percorso, ma almeno faceva scouting. Adesso fa tutto un, un editore solo che, che, che non paga neanche gli artisti. Quindi anche l'idea che la, la democrazia dello streaming ci avrebbe salvato il culo si è verificata sbagliata. Ma in generale, secondo me... Non è un discorso che, che vale solo per la cultura, tutto viene portato al, al grande evento, c'è la cultura del grande evento in tutti i campi e non credo di dire una cosa che di cui non vi siete accorti perché è evidentemente così, Cioè, una volta non c'erano dieci tour in uno stadio in un'estate, cioè, a San Siro se non giocano c'è un concerto e all'Olimpico di Roma uguale e storicamente non era così e non è così, questo non toglie il talento di chi fortunatamente per lui... Al netto di una grande carriera sta suonando negli stadi, è evidente che ci sia un disegno di chi gli organizza i concerti, perché conviene di più fare un tour nei palazzi, dieci, che poi sono dieci, e quindi c'è tutta una zona d'Italia che non verrà mai servita dai concerti di certi artisti, perché tu in Calabria dove cazzo vai a suonare? Tu, ci sono I tour, ma i miei, come quelli di tutti, hanno 10 posti in Italia per suonare, poi finito, chiuso, devi sperare che facciano un, un, un festival in estate, festival che sono sempre meno perché anche lì tutti i festival che non hanno una grande sponsorizzazione non hanno retto dopo la pandemia e quindi i festival che ci sono, sono sempre quelli e sono i soliti 15-20 che vedi, perché poi basta vedere la line up di un tour qualsiasi di un artista più o meno nella zona di, di, di, di, di come dire, notorietà nella quale mi muovo io i tour sono sempre quelli i posti sono sempre quelli i locali al chiuso sono 10, sono quelli lì a Roma c'è l'Atlantico a Bologna c'è l'Estragon a Torino c'è il Concordia a Milano c'è Olfabrico, l'Alcatraz perché Milano è in Gran Milano e quindi loro ne hanno due ma in generale ed estate cosa fai? E fai il Flower eh, se non fai il Sonic Park eccetera eccetera eccetera e quindi così per tutti non ne faccio una colpa agli artisti forse non ne faccio nemmeno una colpa al pubblico è evidente che eh, siamo portati a non porci certe domande perché poi di colpo ci hanno tolto per due anni la possibilità di uscire, c'è una generazione di ragazzi che a 16 anni per due anni non ha potuto imparare a frequentare i luoghi aggregativi e quando poi si sono svegliati, ci sono solo i grandi eventi, non credo sia una colpa loro non rendersi conto che c'era un'alternativa, loro non la conoscono un'alternativa, non è mai colpa di chi non ha conoscenza del, della cosa, non, non, la causa non è mai il pubblico, il pubblico viene educato o diseducato di volta in volta dalla proposta che viene incentivata da chi la proposta la fa, e quindi secondo me non ne farei una colpa ai ragazzi. Per quanto è evidente, e con questa chiudo, che mi aspettavo ci fosse un po' più di attenzione al caso che siamo qua a esaminare, non perché mi riguarda personalmente, ma perché avevo penso che qualche anno fa ci sarebbe stata una, come dire, una levata di scudi generale da parte dell'opinione pubblica che non è avvenuta invece nello scoprire che questo posto sta, cercano di sgomberarlo in tutti i modi accollandovi anche due viustri scaduti come somministrazione di cibo avariato al pubblico che denunciano gli artisti per un concerto e non è fregato un cazzo a nessuno e mi sono sentito dire da molte persone che non, non mia nonna che ha scoperto della mia denuncia al TG regionale da cui mi aspettavo una reazione reazionaria in quanto donna degli anni 30 ma di persone che più o meno della mia età che mi dicono eh però anche tu ti avevano detto di non andare e a me questo, questo vuol dire che ci hanno inculcato un po' a tutti ci hanno tolto quel fuoco secondo me in parte non ne faccio una colpa di nessuno mi sento parte in causa se le persone, non, le persone che dovrebbero essere il mio pubblico mi dicono eh però anche tu l'avevano detto di non andare, si è andato lo stesso secondo il percorso è iniziato tanto tempo fa e ci hanno tolto le fondamenta della protesta un pezzettino per volta facendoci stare comodi a casa fondamentalmente Gra grazie Willy beh diciamo che insomma Torino come dicevi anche tu prima è una, è una bella città insomma laboratorio insomma per attivare Musi, misure di repressione, che sia poi come dire, una misura cautelare dopo un corteo, che sia per esempio anche etichettare coloro, i giovani che cercano di, come dire, di occupare una scuola come fascisti, perché ormai insomma... È emblematico. Beh, anche insomma. il caso dei ragazzi di Piazza Arbarello, che, esatto, insomma, cioè, esatto. ce ne sono di, purtroppo diversi. Quindi, diciamo diversi. che c'è una chiara come dire, idea eh, da parte insomma, di, di coloro che amministrano eh, le città e questure e tutto di additare insomma, eh, tutti coloro che. E alzano la testa e, e cercano, comunque, di, di mobilitarsi, appunto, con queste etichette del, del mostro in prima pagina, e, e è tutto. Quindi insomma è chiaramente insomma, il nostro caso è anche molto emblematico, comunque, accusare 16 compagni e compagni di associazione a delinquere, insomma, partendo anche dire, da, dal fatto che questo luogo, come dire, secondo le accuse, è il centro criminoso di, come dire, dove si somministra, si, si finanzia questa fantomatica associazione a delinquere, insomma, però la, la, la cosa secondo me più bella. E, e forte eh, che comunque è stato anche un, un bellissimo risultato anche di questo festival dove comunque ci sono state migliaia di persone di questo festival altrimenti altimo di migliaia di persone che comunque l'hanno attraversato persone delle più svariate categorie insomma dal giovane all'abitante del quartiere come dire questa secondo me è l'ottica appunto su cui si prosegue la campagna Asca e la mia città e, detto questo e volevo fare anche una domanda a Mauras perché Mauritos insomma è uno che questi posti comunque li ha attraversati sia come frontman di una band, sia come, come singolo, sia come militante e insomma volevo avere anche un, come dire, un suo parere perché lui, vabbè, adesso posso dirlo che insomma ha fatto anche una strofa rap eh, <ride> che poi magari la faremo uscire la faremo sentire è tutto però insomma un argomento mo molto sentito e, um, di che, come dire si vuole silenziare coloro che alzano la testa e tu in un tuo pezzo dici insomma su tu. sì ma innanzitutto grazie dell'applauso non è mai scontato e, io cosa posso dire eh, quando sento che una ragazza come Cecca o come è successo a tante altre persone, quando sento di queste storie, no? quando leggo queste pene che vengono inflitte, insomma, penso sempre che innanzitutto sono stato fortunato perché spesso ci sono anche io, mi viene in mente la storia di Dana ad esempio quel giorno lì, ti ricordi a, al casello. E quindi, ecco, questa fortuna la devo per forza rimettere in gioco. E quindi, eh, se quello che diceva Willy prima, no, del suo pubblico che gli fa quei commenti, pensate, invece io, cioè nel, nel mio mondo, che è ancora più underground, cioè, sono lasciato completamente solo, solo ma veramente, cioè, io vado avanti perché eh, certe cose poi te le senti cucite addosso, no? Ogni tanto mando qualche video a amici, ad esempio quando ho suonato davanti alla GKPN dopo un anno di presidio, eh, quando ho un po' accennato le cose che, che erano successe in quel periodo lì, c'era la storia di Maya, c'erano come al solito i nomi di tante militanti e militante notav. E lì c'è stato un grandissimo applauso, cioè, nel senso che io sempre cerco di portare in giro questa roba qua però lo faccio davvero perché sono un pazzo scatenato, perché sai, questa, sapete, no, questa cosa di, di magari non essere tanto seguito, io cerco di rimetterla, ributtarla fuori e trasformarla in un punto di forza. Cioè Essere una scheggia impazzita, agire nell'anonimato, cerco di farla diventare una caratteristica a favore del movimento, delle lotte. Io ho sempre fatto solo cose nella nostra direzione perché come diceva Madasky anche se io sono più giovane io sono nato guardando loro guardando quel movimento là. sono nato però ascoltando il rap americano le poste non mi sono mai piaciute un granché nel senso che guardavamo gli americani come stile però io guardavo a loro come messaggi ho cercato di fondere le due cose e, però se non ti aggrappi anche a un'etichetta no? se non ti fai appiccicare sulla schiena che ne so la nomea del rapper militante queste cose qua che io ho sempre rifiutato diventa veramente difficile perché ti vedi suonare della gente che magari ha fatto qualcosina qualche anno fa e adesso magari ti chiede i 2000 euro per andare a fare un benefit per gli arrestati no? e vedi compagni che, e le compagne che si svenano per farlo e qui queste cose qua non le ho mai accettate, sempre, le ho sempre dette, e, e quindi, come vi dicevo, non è facile cercare di mantenere una linea, no? pensare solo un po' da sognatore e andare avanti, anche costruendo un seguito. Però ecco, la fortuna di cui parlavo prima, di essere qua, alla fine quello che è capitato a noi è una sciocchezza in confronto a quello che vivono tanti attivisti e attiviste, io cerco solo di rimettere a disposizione di, di tutti questa fortuna, cercherò di far uscire delle canzoni, le porterò in giro da solo, come ho sempre fatto, e lo faccio anche per lasciare una traccia a qualche ragazzo più giovane, qualche ragazza più giovane, che ogni tanto mi chiede delle cose, perché è importante lasciare delle tracce, seminare, no? coltivo dove dicono che non cresce un cazzo, diceva qualcuno che ci ha insegnato un po' a repare. e basta, tutto qua. va bene, eh, grazie Mauras comunque insomma hai risposto? No, senso, hai risposto? no, come dicevamo prima nel senso, la cosa bella come dire di questi posti qua è che rispetto invece a molte altre situazioni magari più normalizzate dove c'è l'artista e c'è il pubblico qua obiettivamente siamo sullo stesso piano e questa è la, è la forza che comunque spinge Molti anche artisti a, ad appoggiare a supportare le scene come, come la nostra anche come dire a volte anche discutendo perché comunque la cosa sempre propositiva è anche per aumentare poi una sorta di conflitto e anche quella della discussione per cercare comunque degli spazi dove andare a, a cercare appunto di spostare delle, delle dimensioni sempre per un verso un miglioramento dello status quo quotidiano che tutti e tutti insomma viviamo e, e la musica sicuramente fa da traino in questo la musica, la comunità in lotta e quando si parla di comunità in lotta insomma a me viene vabbè, chiaramente il movimento notava tanto da insegnare a tutta Italia in questo, in questo senso però non è anche un caso eh, che su questo palco qua molte volte comunque hanno suonato anche i Ludolfink Sergio Berardo che vengono dall'Occitania insomma a portare avanti anche quel, quel valore lì e, e prima insomma del, del sud dell'Occitania chiaramente <ride> per, per dire per dire anche la montagna no Sergio la montagna che, che viene in città è, è, come dire è la resistenza che parte dalla montagna quindi secondo me sì. la presenza di Sergio su questo palco è emblematica di questo, di questo come dire, argomento molto molto importante. Prima, grazie. prima di tutto mi viene, mi viene da, da fare una, una considerazione su quello che diceva prima Willy, di quelli che E però te lo sei cercato. E però te lo sei voluto però anche tu ecco mi sembra proprio paradigmatico di quella vittoria sul bu del buon senso sulla ragione che profetizzava an tanti anni fa Dario Fo è una cosa che vi è venuta in mente prima e, ca e che calza a pennello su quello che tu dicevi sì Ritornando a quello che ha appena detto, Michele che cazzo ci faccio io qui? Io, io, che vengo da, da, dalle valli, io che passo le mie mattinate, i miei mattinate nelle scuole a insegnare le canzoni Occitane ai bambini, che passo i miei pomeriggi a, a, a insegnare la ghironda, che faccio le prove con, eh, co co con i gruppi di musica tradizionale, che mi reinvento le cornamuse, che, che, che, che le suono, che, che, che le insegno, che salgo sulla punta della montagna col corrullante a, a, a celebrare il, il solstizio d'estate cosa ci fai tu qui in una realtà che se vogliamo è metropolitana perché la vostra realtà è assolutamente la realtà della scattassone è assolutamente metropolitana se io se io portassi qualcuno qui qualcuno de, del bar dove vado a vedere il Torino che gioca quando, quando è fuori casa o dove vado a prendere l'aperitivo ci sarebbe effettivamente quella stessa difficoltà di comunicazione che c'era tra mi viene in me, io sono vecchio vecchio, proprio storico e, eh, tra, tra, quel, tra il cane e, e, e il gatto di, di, di Pinaz dove il gatto pensava che cosa si dice un cane e il cane pensava che cosa si dice al gatto ecco io vengo dalla, dalla ma non perché tiro fuori gli scarponi e gli sci e vi canto lo yodel non è che, che me ne freghi un cazzo no? ma io vengo dalla montagna occitana quindi da una realtà diversa che cosa ci fai tu qua allora c'è stato un, un grande scrittore occitano del XX secolo si chiamava Joan Budun eh? e diceva questo uomo in una sua bellissima poesia, secondo me il più grande del XX secolo. sulla talvero e la libertà, sulla talvera e la libertà, e voi dite che minchia è la talvera. Allora, la talvera è quella parte del campo in cui i buoi si fermano dopo aver fatto il solco, girano e tornano indietro si riposano, se è il caso, ritornano indietro, poi vanno dall'altra parte, c'è l'altra talvera e, e via così, eh, i buoi si fermavano, perché adesso non ci sono più i buoi, comunque eh, questo è secondario per il concetto. Ecco, sulla talvera è la libertà, sul bordo è la libertà. Io mi accorgo tante volte che determina quell'idea di, di mainstream, quel pensiero unico di mainstream, dove una cosa vale soltanto nello stadio pieno di gente, il resto non conta niente. E quelli che dicono io faccio pochi concerti quanto sono figo, quanto sono sce, quanto sono buono masco, questi qua eh, io faccio pochi concerti, cioè fare un concerto, cioè dico, ne faccio pochi con tanta gente, fare un concerto è come svolgere una sana attività eh, sessuale eh? cioè e che cazzo vuoi che ti dica? allora, questi qui dicono ne faccio una ogni sei mesi, ma allora ma veramente infatti cioè. La prima che cosa che faccio dopo aver fatto l'amore ogni volta è saluto tutti e me ne vado. Sì, infatti è un po' questo il, il, il, il concetto, no? Un concerto è vita, è. Io, senso, suonare è importante come, come, come svolgere quell'attività che, che citavo per chi suona, e più volte lo fai se ci riesci, e meglio è per te e per, per chi ti sta a ascoltare. No? Quindi io ritengo veramente un'idea miserrima, quelli che dicono: io faccio pochi concerti, ma c'è tanta gente. Comunque è ancora una, torniamo alla nostra talvera. Hm? Sul bordo c'è la libertà, sul margine c'è la libertà, non lì dentro dove tutti fanno le stesse cose. Nelle nostre terre alte io credo che ci sia la libertà, ma non perché abbiamo la, la, la Repubblica degli Escartun, eh, eh, Rinata, no, no, non tanto per questo, quanto piuttosto perché ci sono degli spazi di diversità che ti permettono di, di guardare a quel mondo di tutti uguali con, con un certo... Di stacco, come se cavalcassi le cheval d'orguei, eh? vi ricordate il, lo cheval d'Orgueil di, di quello del bambino bretone che chiede al padre ma, ma avremo mai un cavallo? non ci abbiamo i soldi, non credo che avremo mai un cavallo, ma noi abbiamo il cavallo del nostro orgoglio, ecco, questa mi sembra una cosa, un trindiciabrol tratto da un, da un bellissimo libro eh, noi abbiamo il cavallo, cavalchiamo il cavallo del nostro orgoglio, di quello che siamo non di quello che abbiamo io penso che degli spazi come questo, come l'ASCA la, eh, che mi ricollega a un altro movimento delle, delle terre alte, il movimento Notav sia il posto dove io vado a nuotare nel, nel mio mare di montagna nel mio, nella, mia, nella mia terra alta nella mia, nella mia talvera ecco per, è per questo che, che io sono qui ci sono quando volete e sono sempre felice di esserci grazie grazie Sergio queste sono parole insomma che ci fanno, che fanno un sacco piacere non solamente a noi, ma insomma all'intera Torino, direi, insomma, all'intera Torino fanno piacere queste, queste tue, tue parole. Aspetta un attimo, Perché poi tra montagna e città, cazzo, non si parla e si ha una percezione sbagliata uno dell'altro. Allora c'è il Museo della Montagna, c'è il, il Museo della Montagna su al Monte dei Cappuccini. La, la prima, io ci sono i cani, non lo so come sia comunque. Allora, eh, la prima volta che ci sono andato al Museo della Montagna, io pensavo di trovare. Un, un, un racconto, di vedere raccontata, esposta, spiegata, la realtà della montagna, della sua gente, delle sue lingue, delle sue tradizioni, del suo modo di vivere, della sua architettura, no no, io al il museo della montagna, ho trovato la tenda artica, i primi sci, ho trovato gli alpinisti le piccozze, le racchette tutto questo, quello è la montagna la montagna è il è un un parco di divertimenti per la città e questo è un rapporto sbagliato poi quando la montagna dice a casa mia decido come voglio succedono le cose che che stanno succedendo che stanno succedendo in Varsusa. ecco questi sono gli equivoci sono gli equivoci di un rapporto che che a me sinceramente piace poco de, de, il, il rispetto reciproco se tu vai lì e vedi i montanari cosa sono sono quelli che si presentano fanno capolino nei loro costumi folcloristici dove le donne da 9 a 90 anni sembrano sempre gravide e, e, e sono gli scerpa del Monviso, sono i gurka dell'Adamello, i, i, i gurka del Don, so, sono la, la cardena Macello che la, che la pianura chiamava, eh, chiamava secco, questo non mi piace, questo è una percezione che poi dietro c'è amore, c'è l'amore per una dimensione eh, di frontiera, di avventura, mister eh, eh, Gianduia, I presume, eh, eh, è un... C'è amore, ma molto spesso l'amore mette gli occhiali sbagliati sul naso. Io credo che un po' più di rispetto, un conoscerci meglio, io sono venuto da sempre a portare la mia musica in posti come questo, ma non per venire a fare il folclorista, non per essere ascoltato per una sorta di dovere culturale come se Bondi dobbiamo sentire questi qua perché dietro vai a sapere qualche, quali er, er, misteri di realtà culturali atavi che si nascondono, no perché mi mettevo in gioco, perché volevo che la gente si divertisse davanti a me ed è stato il mio modo di, fare, di giocare alla pari con la città, di fare il contrabbandiere come hanno sempre fatto la, le persone del, della nostra montagna che portavano al di qua e al di là di una frontiera il loro sapere, la loro storia, le loro emozioni il loro sogno e in tempi in cui le frontiere vengono viste come un qualcosa su cui mettere dei muri, il fatto che noi queste frontiere le abbiamo sempre attraversate sputandoci sopra e portato una cosa da una parte all'altra, sia un valore che i nostri occitani, commercianti di acciughe, commercianti di capelli commercianti di stoffe, sono a torre di Ghironde, abbiano il diritto di rivendicare, bon, adesso sto zitto Grazie Sergio. Insomma, parlavamo di spazi di libertà. Spazi di libertà vuol dire anche un luogo dove ritrovarsi, e frequentare, portare avanti una musica che magari è cultura e che crea appunto condivisione e mettersi appunto anche in prima fila poi a creare dei momenti importanti di socialità attraverso quella musica. E con queste parole, che insomma, voglio insomma, presentare un po' per chi non li conoscesse, insomma, banchia Sound, banchia Sound, insomma, dei ragazzi che sono anni e anni e anni che, insomma, sono nati da questi posti, da questo quartiere, creando su dei sound system autocostruiti e che, insomma, in questa ultima retata, diciamo, repressiva di sequestro dell'impianto, ha colpito la repressione, ha colpito anche, insomma il loro sound, quindi secondo me Roby, secondo me è importante, insomma eh, fa, sì. fa anche piacere perché non ci sono mai trovati dei momenti in cui comunque approfondire questa, purtroppo <ride> l'abbiamo trovato questa sera qua, però è importante perché questi spazi qua danno veramente la possibilità di, di creare qualcosa, di creare qualcosa dal piccolo e fare diventare qualcosa di prezioso, banchia sound. Grazie Michi, grazie a tutti e tutti per essere qua, insomma, per venire a condividere questo momento di riflessione insieme, grazie agli artisti che sono qua con noi sul palco. E secondo me c'è una, una parola chiave eh, di questo discorso che è collettività, eh, che abbiamo sentito eh, nel video all'inizio, eh, perché queste mura, la Scatasuna, che è, mh, è casa nostra, perché dal... 2008, credo, um, organizziamo eventi ad un certo punto, poi con il nostro uh, Sound System autocostruito, e um, è proprio questo, cioè, dà la, la possibilità eh, di creare un modo di stare insieme diverso. Eh, che, Ehm, è accessibile a tutti accessibile a tutte eh, che non è mediato dall'idea di riempire eh, il posto di, eh, di fare dei numeri ma è eh, la possibilità di ehm, portare delle serate degli artisti dei momenti di aggregazione eh, che sono ehm, completamente diversi da quello che invece ci propone il resto della città e io credo che il problema sia proprio questo che eh, questa alternativa, eh, questa differenza che Torino rappresenta in maniera particolare in qualche modo eh, spaventi o insomma crei eh, preoccupazione, eh, perché appunto alla Scatasuna non è soltanto eh, serate pensate e realizzate in maniera eh, diversa, in maniera... Ehm, orizzontale mi viene da dire ma è anche eh, durante la pandemia la possibilità per chi non aveva altre alternative di fare i tamponi gratis eh, significa eh, che quando c'è uno sfratto ci sono delle persone che eh, impediscono questo sfratto significa assistenza legale per chi si vede la possibilità di perdere la casa da un giorno all'altro quindi eh, è, è molto di più di questo e quindi l'attacco ad un posto come questo significa eh, l'attacco anche a quelle che sono le iniziative e il ruolo che questo posto svolge nel quartiere, nella vita di tutti i giorni delle persone. E, e, e niente, quindi eh, sono d'accordo con quello che mi aveva detto prima eh, circa il fatto che questa città assume un po' il ruolo di eh, laboratorio, no? si fa quasi del fantadiritto ad un certo punto. Pensate che nel 2023 degli artisti vengono diffidati dal partecipare a, a, ad un evento e nel momento in cui vi partecipano vengono denunciati. E io trovo che sia... Mh, che sia preoccupante, che sia inquietante. E, mh, poi nella nostra, nella nostra situazione in particolare noi eh, facciamo mh, quello che veniva fatto in Giamaica negli anni 50, no? non, non c'era nelle radio la musica che, che a loro piaceva e quindi si costruivano le casse e quindi la mettevano nelle strade anche per parlare del ghetto, per parlare da chi era di chi era escluso, dalle discussioni mainstream ed è quello che noi in un contesto diverso come quello italiano ovviamente cerchiamo di fare ehm, in qualche modo declinando eh, quel messaggio, quell'idea del sound system come radio station, come eh, la, la voce di chi la voce non ce l'ha, eh, è, è emblematico secondo me che eh, viene tolta la possibilità alla scatassuna anche attraverso le serate eh, di Vanchiglia Sound di e di Madoke crew di portare avanti un messaggio che è diverso, che è di accoglienza, di fratellanza, di, eh, di diffusione di un messaggio di consapevolezza soprattutto. Non è soltanto intrattenimento, ma è anche cercare di pensare, no? cercare di avere la consapevolezza di quello che si fa partecipando ad una serata eh, alla scatasuna. L'ultima cosa che voglio dire è che nonostante questa situazione sia... Eh, preoccupante perché appunto viene eh, colpita la musica nella sua dimensione di veicolo di un determinato tipo di messaggio di un determinato modo di vedere il mondo e di cercare di vivere la vita nonostante tutto eh, però eh, la solidarietà che abbiamo ricevuto da tutte altre realtà eh, a livello cittadino a livello nazionale eh, fa ben sperare perché eh, come dire, la campagna significa anche che ci saranno delle serate a sostegno della Scatasuna, a sostegno eh, dei sound che sono stati sequestrati eh, in città in altre realtà, realtà eh, in Italia e, e quindi eh, la resistenza che oggi più che in altri momenti sembra necessaria eh, sembra eh, essere ancora lì presente sembra ancora che ci sia della gente disposta a lottare per vedere le cose in una maniera diversa grazie Robby. Banchia Sound è appunto uno dei sound che insomma, è nato e cresciuto Qua al 47 di Corso Regina con Bankia Sound insomma quello che ha, che ha portato anche la Yard, così si, si dice in gergo appunto dei reggae fanatics no? e, comunque essere riconosciuta anche a livello nazionale come una delle realtà più importanti, ha contribuito anche Madoc e Crew, Madoc e Crew che non sono qui con noi perché chiaramente sono come dire, in una delle tante serate che anche al di fuori della nostra città stanno, come diceva Roberto prima, a livello di solidarietà è molto ampia e quindi è uscita anche dal, dai confini appunto del, del Piemonte, si trovano in questo momento nei pressi di Ro, dove appunto hanno una serata, ci hanno mandato un video che insomma ci tenevano a, a essere presenti qui, però questo per dire che comunque la solidarietà è stata e eh, si, si concretizza anche dandosi una mano a vicenda nei momenti in cui comunque bisogna essere uniti per resistere perché noi siamo un'associazione a resistere Ciao a tutti, noi siamo Madocca e Crew giovedì, un giovedì gennaio quel giorno famoso che tutti ormai Sappiamo che è stato sequestrato il Sound System, eh, non sappiamo bene o male la sua, la, sua, la sua fine, se ci verrà restituito oppure no. Noi siamo qui questa sera in Fornace, stiamo portando in giro la nostra esperienza grazie alla solidarietà dei compagni e delle compagne di Fornace, ai ragazzi di Sol in Toddi Groove, per averci ospitato e per darci voce, per poter esprimere la nostra rabbia. La nostra rabbia perché non ci stiamo, non ci stiamo a questo ricatto, non ci stiamo a questo bullismo da parte della questura di Torino, il bavaglio che hanno messo a noi, agli artisti e soprattutto alla scatossumma. Invito a tutti a seguire Asca la mia città, a seguire quello che succederà nei prossimi giorni. Saremo anche a Roma e porteremo anche a Roma, insieme ai fratelli di Vanchiglia, il discorso Asca la mia città. Ciao a tutti e buona continuazione per, il, per la cosa. Bella. Bella. È arrivato anche Angelo, Enrico Cantamale, che insomma è un po'... Infatti, citeremelo su questo palco, che insomma la sua canzone Vanchilla è diventata ormai quasi, quasi un inno da queste parti. Ci trovi al 47 chiedi di Corso Regina, insomma, chiedi del 47. E di Angelo, è il nostro cantautore. E, Angelo, so che sei arrivato adesso, ma insomma... Quasi dei comunisti. <ride> Ehi! Ecco. Allora Angelo, giusto due, due battute, nel senso tu hai suonato dal balcone il, il, quel famoso 15 ottobre, e sei stato denunciato, come due battute al riguardo se sei qui è perché ancora insomma sicuramente quella denuncia non ti ha fatto sicuramente cambiare idea. Allora. Sì, innanzitutto confermo tutto, tutto quanto quello che hai detto assolutamente. E, cioè, nel, nella fattispecie quello che hanno fatto è stato terribilmente fastidioso perché ci sono procedimenti molto più gravi a cui sono sottoposti ragazzi e ragazze di, di Ascatasuna. E Questa cosa qua di andare a colpire gli artisti è nel marasma di cose una roba fastidiosa, cioè una, una bassa intensità continua. Con no? Poi tra l'altro, eh, sono un po' disagio perché non sono neanche un musicista vero, un professionista, cioè sono operaio, e per risolvere questa cosa, per raggiungermi ehm, con questa famosa diffida sono venuti sul mio posto di lavoro. Cioè, per me questa cosa è stata eh, non simpaticissima, per dire, proprio. E io direi proprio una, da merda, ma una, una roba così. E quindi, boh, niente, la, la, la mia esperienza la, la concludo qua. Eh, mi sono perso gli altri interventi, quindi non posso ricollegarmi a nessuno perché di solito a questo punto uno dice mi ricollego a quello che... Io non mi ricollego a niente e niente, grazie. Vediamo come va avanti questa cosa qua e... Forza, dai. Io vorrei collegarmi su due o tre spunti che sono venuti fuori. Dal, da questa discussione allora um, uno eh, fondamentale è quello che si sta cioè, come artisti, eh, come artisti che è una parola che mi sta sul cazzo in una maniera allucinante e non mi piace che ci chiamiamo artisti sinceramente non mi piace non mi è mai piaciuto facciamo musica cioè, abbiamo questa cosa, ma io quando penso a un grande artista musicale non penso a Madaschi e nemmeno a Willy Pegliotta e neanche a Sergio Berardo. Eh, ve lo dico e neanche a Casacci, eh, ancora di meno. Però eh, cioè il, il, il, il, punto, il punto è questo, noi facciamo musica, quindi siamo, facciamo del linguaggio io penso che la musica abbia la sua fondamentale e poi specialmente l'evoluzione della musica negli ultimi anni con il rap trap e tutto ciò che ne concerne vicino lontano con questa cosa abbia privilegiato il linguaggio no? linguaggio che noi in questo momento come non artisti ma come poveracci, stiamo facendo una lotta di Davide contro Golia perché ci sono altri che lo fanno, che fanno il linguaggio in una maniera molto più forte che colpisce molta gente, va bene, noi facciamo, mi dirai, facciamo la resistenza, l'ho già, già presa questa cioè la metto già come per scontata, però la resistenza come mai vent'anni fa era forte e adesso è debole? Perché sono cambiati i modi di opporsi, i modi di veicolare questa resistenza e questa resistenza è stata e continuerà ad essere sempre più colpita, finché non ci elimineranno completamente, perché questo è il progetto. Allora, ci vogliono più Willy Peyote e meno Sergio Berardo, hai capito? Cioè, no, no, no, no, no, no. Cioè, lo sto facendo in una... In una eh, o meno Madaschi, cioè in un, eh, nel senso che ci vogliono delle persone che sappiano colpire come abbiamo fatto noi alcuni anni fa più gente, perché noi dobbiamo coinvolgere più gente, perché siamo troppo pochi, fottutamente troppo pochi, a meno che non si abbia un'esposizione mediatica, che è quella che certi, come me ad esempio, hanno rifiutato in partenza 40 anni fa e quindi non hanno mai perseguito come, come cosa ma io potessi farlo adesso lo farei tornerei indietro cioè mm, nel senso che ho capito e capisco che questa può essere l'unica l'unico modo di opporsi perché è lodevolissimo il sound system che addirittura come concezione si riporta al fatto di fabbricarsi il suono da solo, è la cosa più bella del mondo, no? cioè io faccio il suono, io divento lo strumento, io non suono ma il mio strumento è una cosa che ho fabbricato io che quindi diventa il mio strumento, non so se mi seguite ma cioè, eh, penso che sia questa l'ottica, no? conosco abbastanza bene il, il, il movimento e la, e la situazione ecco però siamo dei cani, siamo veramente dei cani a comunicare cioè in questo, in questo momento siamo inadeguati questo è il punto del, eh, del discorso che dovremmo porci siamo inadeguati a comunicare con le masse che poi decidono e che vanno da una parte o dall'altra hai capito? Perché, ehm, i, perché chi comunica veramente sono delle persone che sono scelte in maniera estremamente eh, ed unicamente a livello di profitto annualmente da un paio di, di, di, di di trasmissioni o di, di, di cose, e queste purtroppo non ci vengono ad aiutare, e non ci vengono ad aiutare, perché io voglio Fedez qua, io voglio Fedez io voglio Fedez a questo no, no, no, no, cioè veramente cioè, eh, questa questa nostra situazione dei denunciati, eccetera eccetera, visto che questo è il paladino no, del, del, del, del nuovo essere, ecco cioè, voglio che una persona del genere si interessi. È possibile? Secondo me, no. Soluzione: una cappata in testa. Scusa, Emada io ti dico una cosa. l'applauso Qua... perché il finale Qua... è sempre gattino, no? Però è per il discorso della comunicazione. Io volevo dirti una cosa: se tu 40 anni fa avessi scelto di essere più esposto, magari adesso, adesso saresti lì che fai il cicciu a X-Factor. Capisci? Saresti lì che fai il, il... e invece tu sei tu, adesso. Ricordatelo bene, tu non hai sbagliato a non essere esposto. Se gli amanuensi che invece di mettersi con gli altri barbari a bruciare tutto non fossero rimasti lì nei monasteri a trascrivere noi non avremmo tutta la, la, la ricchezza dell'antichità classica non è adeguandosi ma, ma facendo magari un passo indietro e aspettando, perché ogni tanto bisogna anche avere, avere il coraggio di aspettare, perché se ti adegui il, qualcuno diceva che il mezzo è il messaggio, se tu ti adegui anche che troppo, a un certo modo, a un certo modo di essere, sei portato via da una corrente. Che è più forte di me, è più forte di te. Mi fra design sono morti. no, figurati. Io penso che siano vere entrambe le cose che avete detto. Innanzitutto, c'è da dire che io sono cresciuto col, col vostro esempio. In tempi in cui c'era un pubblico che si cercava quella cosa lì, per sentirsi in qualche modo rappresentato anche nelle istanze politiche ma comunque di scelte di vita di un certo, di un certo tipo quindi siccome Mada voleva, se ho capito bene è cambiato un po' il modo di comunicare Fedez farà mai, si farà mai portavoce della nostra battaglia? No, perché quella battaglia non è monetizzabile e quindi a lui non interessa questo è il motivo per cui dovremmo smettere di appaltare la rivoluzione ai miliardari innanzitutto par dovremmo partire da qua cioè smettere di pensare che una persona come Fedez sia effettivamente il paladino di qualcosa che non conviene a lui questa cosa bisogna partire senza nulla togliere a Federico e a sua moglie e tutto quanto Uh, e che fin tanto che noi pensiamo che quelle persone lì che sono lì per monetizzare innanzitutto il, per loro stessi e non per altri, possano rappresentare la lotta in qualche modo, l'errore lo facciamo noi, quindi uh, sono d'accordo con te che il sistema, certo certo ma il sistema, gli, gli, gli, gli, E il pubblico pensa che lo facciano pure, sono d'accordo con te, sì, ok sì, Che una, catata, una capata in testa anche se mi piacerebbe molto però eh, il è fatto, è fatto è che è che devi tornare cioè devi tor trovare un modo musicale perché noi siamo artisti no? di essere più forte, devi tornare più forte perché io sono stato forte e so come ci si sente a essere forte cioè essere forte o a essere comunque spalleggiato da un bel po' di persone che la pensano come te e che non la pensano come la maggioranza invece adesso noi siamo pochi, siamo così in... ci stiamo contraendo e non riusciamo a lottare non riusciamo a lottare, cioè questa... E la cosa non riusciamo a dire le nostre cose perché le nostre cose vengono sommerse da una montagna di spazzatura e di cazzate che dicono gli altri, è questo il senso della mia lotta. Però hai ragionissima. Ed è anche scusatemi se non volevo interrompere l'applauso. Eh, che, che era Sacrosanto, era per dire che il problema secondo me bisogna analizzare anche quanto è cambiata la comunicazione, nel senso, comunque non possiamo prescindere dal fatto che io da ragazzo avevo bisogno che qualcuno mi rappresentasse con le sue parole. Oggi io prendo, apro da Twitter a qualunque altro posto e le mie parole semplicemente le butto lì, nel momento in cui tutti ci esprimiamo continuamente la, la musica che era di rappresentanza perde anche un po' di valore, cioè bisognerebbe analizzare, io lo, me lo pongo tutti i giorni questo problema qua, perché sono arrivato a pensare questo? Cioè, Nel momento in cui tutti dicono la loro, serve che ci sia un artista che dice la sua per rappresentarmi? E sì, sì, sì. Serve fino a un certo punto perché se no il problema che ci stiamo ponendo non ci sarebbe, di conseguenza... Serve quando la cosa è di moda, quindi si mischia tutto, si mischia l'hype, mischia... quindi io, io lo capisco profondamente quello che dicevi tu e, e, pe... e cerco di fare tutti i giorni eh, una via di mezzo tra l'essere coerente con le idee che mi avete trasmesso voi e al tempo stesso cercare di, di, di, di, di, di, di comunicare a più gente possibile. Mi rendo conto che è un momento appunto nel quale la comunicazione non viene premiata in musica e torniamo al discorso della grande distribuzione, del pensiero unico che, che ha citato lui semplicemente secondo me il divide timpera funziona sempre cioè chiudere questi posti qua io le ricevo anche le denunce effettivamente a dire la verità no, a parte le battute però, sì ma noi l'abbiamo fatto però era per dirti c'è sempre meno gente più giovane di me che lo fa e anche nel contesto nel quale mi muovo io c'è sempre meno gente che in qualche modo fa questa musica di denuncia. e secondo me di nuovo torniamo al punto di non vorrei accusare per forza c'è tolto Federico che invece si ha crossato quello che diceva Mada sul suo, sul suo ruolo non ne faccio una colpa dei ragazzi che usano meno la musica come mezzo di esprimere la propria opinione. Credo sia, si debba studiare e come, forse, come diceva Sergio, bisogna trovare anche la pazienza di aspettare un attimo, perché secondo me è un momento molto confusionario, forse non è oggi che dobbiamo trovare una soluzione. Oggi dobbiamo resistere nel senso reale del termine, cioè aspettare che passi la tempesta un secondo e intanto riuscire a trovare un canale per esprimere queste cose. Dopodiché, sono d'accordo con te, manca. Manca profondamente la rappresentanza di certe istanze, e siamo sempre meno, perché qua ci sarebbero più persone anche oggi. E come dicevo prima, quando si annuncia al TG regionale che noi abbiamo preso una denuncia, qualcuno avrebbe detto qualcosa. Nessuno ha detto un cazzo, da nessuna parte, io vado in giro per l'Italia, nessuno la sapeva nemmeno questa notizia, io ho continuato a fare interviste in giro per l'Italia, nessuno mi ha neanche chiesto conto di sta roba, perché non lo sapevano nemmeno. Non se lo pongono proprio questo problema qua. Io credo che 10-15 anni fa, se un artista di una certa. Fosse stato, ah, ah, non lo so, denunciato per un concerto si sarebbe, se ne sarebbe parlato negli ambienti, anche solo vicini a quel cazzo di movimento lì. No, niente, nessuno lo sa, a Roma non lo sapeva nessuno. Dimmi. Ah, eh, Qualcuno delle facce che vedo qua le ha viste anche al, al dibattito che c'era stato per eh, il comitato dei murazzi uh -huh. rispetto al panorama si dà, da questa realtà volarsi, parlo di Parino poi a e tutto quanto hanno creato un, un ricco vaccino di persone che poi hanno fortunatamente fatto anche la cosa preoccupante di adesso e mi attacco un po' alla partecipazione di Federico è che questo... che il nostro di... amico lo chiamiamo per nome, sì. giustamente Meno, eh, meno male che, che avete avuto un vaccino che è tutto quanto che è riuscita ancora a portare la solidarietà e eh, a metterci la faccia, a metterci il nome e tutto quanto perché invece per tante altre persone è stato un po' il trampolino di, di lancio in anni in cui non c'era un cazzo non c'era la possibilità di fare musica da nessuna parte e poi dopo beh, questo beh, questo e questo è, un è un veramente triste è. nel senso che comunque il fatto che adesso tramite questa denuncia, le bifiche e tutto quanto stiamo cercando di criminalizzare questo tipo di solidarietà, ma anche questo tipo di ammissione del fatto che alcune realtà per tanti anni siano state fondamentali per una crescita musicale, di linguaggio, di espressione, di arte, di attività culturale in senso culturale. assoluto. ieri c'era Michele... Ci sono quelli che poi vanno su Netflix o vanno spesso in Sanremo e poi ci sono i cattivi dei centri sociali. Ecco, la vostra partecipazione a quella giornata eh, ha voluto dire tanto in realtà sul fatto di non, no, non fargli fare questo taglio netto. Cioè questo binomio tra spazi culturali e pensiero in Italia esiste. No, senza dubbio esiste, purtroppo ha meno valore di quello che ne aveva quando io crescevo in quell'ambiente che mi ha formato, e che ha formato anche Michele, anche Zero Calcare, credo sia cresciuto in un ambiente simile, però poi Michele fa la sua serie ed è su Netflix, poi io vado a dirle mi minchiata a Sanremo, quindi si può comunque fare, non è semplicissimo… Devi, devi beccare anche momento in cui quella roba un po' finisce nell'essere di moda e se passa la moda intorno a un certo movimento che in qualche modo ha anche queste istanze, poi gli artisti vengono, quelli che vogliono solo fare il grano o vogliono solo essere famosi, che sono due, due, due facce della stessa medaglia già di, di ottimizzare il profitto in qualcosa, e se non paga più, cioè, è vero che c'era chi, chi cioè, che faceva: pro, protestava per moda perché una volta andava di moda a protestare e c'è chi oggi non lo fa più perché non è più di moda a protestare, quindi quel principio purtroppo esiste ed è sempre esistito che qualcuno si accodi alla moda, no? sia nel bene che nel male. Io credo che era solo per allargare un po' il campo, è però palese ho agli occhi di tutti, che i luoghi siano sempre meno, che la, che la proposta sia sempre meno, questa cosa purtroppo è un dato che stavamo analizzando tutti nelle nostre visioni, anche il fatto che la montagna venga vista solo come folklore, cioè è tutto un continuo... Um, restringere sempre più il campo, portare la gente sempre più nei luoghi, tutti in città, lasciamo le campagne, lasciamo le, le montagne, facciamo tutti la roba che funziona, facciamo tutti i mestieri che ci, ci assicurano, andiamo tutti a comprare al supermercato, prima c'era un dibattito sul, su, su, che parlava di, di, di coltivazione, e, e lì, cioè, anche il fatto che sia incentivata la grande distribuzione a dispetto dei piccoli, cioè, raga, è palese che sia un meccanismo che circonda tutte, tutti gli aspetti della nostra vita, quindi non possiamo pensare che l'arte che è espressione della vita in qualche modo ne sia immune questo era il senso dopodiché siamo qua apposta per dimostrare che si può provare a farlo ancora e lo faremo ancora siamo tutti sempre più vecchi però cioè io non vedo un ragazzo di 18 anni sul palco che fa questo discorso al posto mio ce cioè ne ho comunque 38 io sono quasi il più giovane sul palco sta roba è un problema nel senso che se guardiamo in prospettiva qua, questa cosa fa, pe fa pensare a tutti che servirebbe sempre più ricerca di cambio generazionale perché se io sono quello giovane abbiamo già un problema hai capito? è già un problema di base e questo qua, che, e non, non complevolisce ragazzi, colpevolizzo il fatto che gli si sia fatta passare la voglia. Di, invece io a, 18, a 16 anni avevo voglia di essere quello che facevano loro. E l'ho fatto in qualche modo. Oggi perché qualcuno dovrebbe voler essere al posto mio? Eh. In qualche modo sì. Scusami, posso dirti una cosa. D dalle mie parti, adesso non è che sto dicendo che sia il paradiso in terra perché le zone marginali essendo state così escluse per così tanto tempo da scelte e da tutto il resto, si sono sempre più chiuse verso prospettive neo-vandeane, un, un pochettino retrive, quindi non è però dalle nostre parti io vedo i gruppi di ragazzi di 17, 18, di 20, 20 anni quelli vecchi, che si prendono una ghironda, un organetto, ci mettono sotto un basso, una batteria, qualcuno sta cominciando anche con, con l'elettronica e fanno la loro musica, ecco, perché c'è un'identità. Un'identità è sempre una cosa molto, molto forte, capisci quello, quello che intendo dire. Io, io, come altri, dalle mie parti, io soprattutto, abbiamo lavorato su un discorso identitario. Quando dici identità, molto spesso, a sinistra, sei guardato come uno che ha... Mm, il Ku Klux Klan come, come riferimento ideologico è quello una cazzata pazzesca, mm? perché eh, questo, questo tipo di mondo globale è proprio quello che ha sempre funzionale a, a, alle multinazionali e tutto il resto è quello che ha sempre voluto cancellare ogni forma di, di identità altra, eh, diversa. Ecco, il discorso dell'identità da me nella nostra piccola realtà funziona. Questi ragazzi che si ritrovano a, a far le prove suonando la, la musica tradizionale e, e come da altre parti potrebbero trovarsi a giocare, a far finta di essere i gangster della de, de West Coast e invece no, da noi suonano la viulo e, e se mi tu sono ben contento di questo perché almeno sono modelli culturali nostri e sono patrimonio dell'umanità, se io fossi l'UNESCO li, li, li, li insegnerei subito di quel tipo un'identità un operaia un'identità cittadina ma non nel senso di de, de, un'identità del quartiere un'identità della de tua realtà della tua comunità quella secondo me è una cosa molto molto importante ed è stata snobbata per chissà quanto tempo dai pensatori che trovavano figo soltanto omologarsi a, a modelli che arrivavano da chissà dove capisci cosa, cosa voglio dirti ci sono io credo delle possibilità sono piccole io prima citavo gli amanuensi nascosti, silenziosi e Picuro diceva, vivi nascosto ogni tanto può essere anche interessante soprattutto in questo momento in cui non esisti se non hai un certo numero di visualizzazioni che durano quanto mm, magari vivi nascosto e quello che fai dura per tanto tempo di più io non lo so, la vedo così grazie, allora faccio giusto un po' perché insomma sono usciti Molti discorsi, insomma, chiaramente partendo poi da, da quello che è successo vedete che comunque eh, poi sono tante le cose da dire che escono e eh, ce l'avevamo detto anche in precedenza che era, era un talk molto anche da salotto tra virgolette dove come dire partendo purtroppo da una situazione comunque di attacco chiaramente eh, stanno noi poi trovare anche dei metodi per uscire da, da questo isolamento e quindi ben venga tutte le discussioni che portano appunto poi per cercare di restare uniti e uscire da questo isolamento che alla fine la controparte insomma eh, storicamente poi cerca come diceva dividi e timpera e tutto e mh, vorrei solamente prima di mh, come dire di salutarci e tutto e aprire magari delle domande dal pubblico perché so che comunque eh, ci sono e quindi una vabbè si sente spezzare che, che, sì, che è veramente è difficile uscire è. e portarla al pubblico però la facciamo volevi scrivere la lancia quindi quella piede oh. qua la Sì, no, volevo infatti, sì, sì, no, no, ma infatti eh, volevo dire una cosa. Anda, andando in giro mi sono accorto davvero che magari sì, non ci sono le masse, ma le masse non hanno mai cambiato il corso delle cose, neanche la storia. La storia la cambiano le minoranze rum, rumorose e agguerrite. È vero che siamo di meno, ma io andando in giro ho visto che. Questa minoranza è bella agguerrita, sempre di più, ci stanno colpendo da tutte le parti. Però ecco, sì, se la guardi dal lato artistico c'è ben poco, magari da, no? da sperare. Avete già detto tutto bene, benissimo, voi due, e io, però, per esempio, partecipando anche al Presidio di GKN diverse volte, e sia come persona che come eh, rapper, no? sono andato lì a suonare. E ho, visto, ho visto quello che aspettavo di vedere da tanti anni. Cioè in Italia in questi ultimi due anni si stanno creando delle situazioni che prima non c'erano. Quando prima Sergio diceva dell'identità operaia, l'identità operaia quest'anno ha ottenuto per la prima volta dopo anni risultati che neanche un partito ha mai ottenuto. Cioè per la prima volta le vertenze si sono unite, il movimento operaio sta ritirando sulla testa dopo tantissimi anni e lo dico perché io nella musica non ho sempre parlato di questo e infatti volevo anche dire che ci sono anche tanti ragazzi giovani che fanno musica che nascono già in questa situazione qua, non gli piace cercano di trovare delle contromisure e quindi ci sono delle cose che nascono per strada, no? delle cose c'è eh, lì che alza la mano <ride> sì, no? lei si impegna tantissimo e fa quello che non ha mai fatto nessuna eh, si cerca di gettare dei semi come dicevo prima ma la cosa difficile è che noi veniamo messi proprio, cioè quasi ghettizzati spesso dagli artisti stessi cioè il rap poi è uscito totalmente dai radar di musica per dire cose diciamo dico di protesta ma anche se è un termine che suona veramente vecchio però ci siamo capiti il rap è diventato una musica borghese una musica che parla solo di no, questa, questo concetto del self-made man, no? di arricchimento personale, cosa che invece, ma perché, si è, perché qua si è dato solo quell'aspetto quel alla cosa, anche che lui prima parlava del gangsta rap, no? io sono un amante del gangsta rap, stasera sono vestito come gli NWA perché sono un sedicenne che cioè ancora dentro c'è cioè quella passione da ragazzino, e il gangsta rap cosa dice? Eh, I NWA in un'intervista dell'89 dicono guardate che il gangsta rap non è solo armi, criminalità, droga, lotte tra gang. Il gangsta rap è anche lotta alla povertà, lotta per i diritti dei neri e critica la società americana dal basso. Quindi io quando vedo quello che è diventato adesso rap mi chiedo cos'è che non è chiaro, cos'è che a questa gente non capisce? cioè si è presa solo quella lettura lì e si è fatta esplodere nel ventennio berlusconiano ora non si torna più indietro per quello che io dicevo che sfrutto il fatto di non essere popolare per andare in giro e ad aiutare no? le lotte quando iniziano quando le scintille vanno tramutate in fiamme io poi vado via di là perché poi quando le lotte hanno bisogno di visibilità io lì non, lì non conto più nulla no? io faccio il mio faccio il lavoro sporco perché so che come dicevo prima, no, eh, utilizzo questa cosa per andare in giro e fare la scheggia impazzita, ma lì, lì trovo quello che mi fa andare avanti, quello che mi fa prendere i treni senza biglietto, quello che mi fa andare a fare i benefit con 10 euro in tasca, con i soldi concordati che prendo e poi dico di tenersi per le lotte e metterli nella cassa, perché vedo i ragazzi quando sono sul pullman per andare, che partiamo da Torino per andare a fare i cortei che cerco di esserci quando posso... Oltre mi trovo in mezzo ai ragazzi del liceo, dell'università, e mi piace mettermi lì in un angolo, osservarli, guardarli. Io sono, io sono sicuro di essere in buone mani, anche se sto invecchiando. Io mi sento davvero di essere in buone mani. Fanno dei ragionamenti che io quando avevo vent'anni non facevo. Si fanno trovare pronti, stanno costruendo un qualcosa nel nulla. Eh, perché poi noi qua parliamo, ma io in quegli anni là... Cioè, zio fa, se, se ascoltavi Rage Against the Machine scopavi di più, è vero o no? E allora funzionava quella roba lì, adesso invece questi ragazzi più giovani, noi che continuiamo a farlo, stiamo veramente crescendo cioè qua questi ragazzi stanno costruendo dal nulla e quindi cosa possiamo fare noi che siamo più vecchi? Io nel mio essere nessuno, quando, qualche ragazzo, quando, appro quando eh, mi ritrovo ad avere a che fare con dei ragazzi più giovani, no, io cerco solo di trasmettere la passione, eh, se ti appassioni alla cosa, se ti appassioni a quella cosa che mi, mi fa anche fatica a chiamare i pop, è una parola che ti ricordi, non diciamo mai, ma poi io non lo dico anche lì. Cioè, tu lo sai che io vivo i pop dalla mattina alla sera, ma non la dico mai per il rispetto che ho, poi perché non è una religione, è un movimento culturale. Però hop c'è scritto tutto: eh, basta solo andare a leggere. Poi, ognuno gli può dare la sua interpretazione. Ma lì c'è scritto che cos'è il gang rap, lì c'è scritto dove nasce la cosa lì c'è anche scritto che c'è tante versioni della cosa però lì dice anche una, una frase no? che, che è sempre stato un po' il motto e dice rivalsa personale, riscatto collettivo la cosa che dicevo prima io che cerco di ridare indietro la, la fortuna che ho quando poi alla fine eh, non vengo coinvolto in delle cose anche più grosse no? e sono ancora qua poi alla fine me la cavo con una firma una bazzecola quella che è capitata a me a noi e... Come si dice, mi, mi sento di ridare indietro questa cosa qua. sia sempre una questione politica e proprio una questione dell'hip. Quindi, un, un, le cose ci sono già lì, basta seguirle. Purtroppo non le segue nessuno, ma sono veramente fiducioso nelle nuove generazioni perché quando sto lì con loro, quando, quando vedo come si comportano, cosa fanno, insomma, secondo me si sta costruendo come sempre dalle macerie, no? Quindi dobbiamo essere positivi e far sì che le minoranze siano sempre più rumorose e agguerrite. Bene, grazie Mauro. Eh, non so, eh, Adesso so, 23:15, insomma, è stato un vero e proprio talk nel vero senso della parola, però sicuramente eh, come in uno di tanti comunicati che abbiamo fatto uscire appunto di risposta a, a, poi a, a quello che, che è successo, Asca è la mia città perché comunque usciremo anche da queste quattro mura. Ci sono già state tante iniziative fatte in altri spazi, che siano appunto centri sociali o circoli o quant'altro, perché è chiaro l'intento che se siamo anche ancora qua a parlarne, perché chiaramente questa cosa qua deve uscire, bisogna far parlare di questa cosa qua, è un precedente comunque sicuramente preoccupante, l'aria che tira non solamente in città ma anche nel resto d'Italia non è buona e sta a noi artisti, tra virgolette, dai palchi in tutti i modi cercare come dire, di portare anche una narrazione diversa, di prendere posizione di fronte a, a queste ingiustizie reali, e dall'altro anche cercare di, di spostare più masse possibili in sostegno appunto alla, alla causa. Quindi penso che anche dibattiti come questi vadano affrontati. Purtroppo ci ritroviamo qua perché è successo questa, il sequestro dell'impianto, i sigilli, comunque un duro attacco al movimento Notav, alle lotte abitative, alla scatasuna, però sono discorsi che comunque vanno affrontati in tante parti d'Italia, non soltanto nei centri sociali, dove per fortuna ancora si riesce a discutere di queste, eh, di queste dimensioni qua, che chiaramente poi vanno ampliate e sostenute. E per chiudere un po' il, il cerchio, nel senso abbiamo visto il video, eh, ci saranno anche altre iniziative dopo il Festival Altri Mondi, Altri Modi, con una frase che secondo me... È molto importante e ehm, che dà appunto un rilancio a quello che stiamo parla parlando adesso. Ci trovi al 47 e in città. Organizziamoci insieme a testa alta perché la Scatasuna non diventi territorio di conquista ma continui ad essere spazio di lotta e di rilancio per tutti e tutte. Questa secondo me è la parola, la frase chiave che un po' può racchiudere tutti i discorsi che ci siamo fatti su questo palchetto e quindi ogni, ogni situazione che, che ci troviamo davanti deve essere presa come, come prendere parola eh. ci sono insomma ci avviciniamo anche al 25 aprile la data del primo maggio insomma tutte date comunque importanti dove comunque anche questo discorso qua nel senso che come una parola una frase che mh, dopo il concerto del 15 ottobre ci volevano zitti ci volevano tristi, ma canteremo comunque a squarciagola, che nel senso ci potete togliere tutti gli impianti che volete, ma non si inizierete mai le lotte e la volontà di farne parte. Oh. Grazie, eh, prima di salutarci e di ringraziare vabbè, Vanchia Sauma, Doc e Crew, Enrico Cantamale, Willy, Maura, Sergio Berardo, Mada, insomma, e anche tanti artisti che comunque, è vero quando diciamo che magari insomma c'è da lavorare ancora, però almeno Torino ha risposto presente e anche comunque in Italia sono arrivati, è arrivata tanta tanta solidarietà. E questo comunque non a caso infatti siamo un po' ovunque insomma con la campagna Ask e la mia città. Ci tengo solo un attimo a ricordare anche gli appuntamenti dell'ultima giornata del festival Altri Mondi Altri Modi, che sarà domani. Perché, insomma, <ride> è importante anche partecipare a tanti dibattiti e tanti spunti. Oggi abbiamo voluto un po' approfondire il tema musicale, partendo appunto da questa sciagura, tra virgolette, delle, dei sequestri di sigilli, per cercare ovviamente sempre di rilanciare. Allora. Ricordo solo gli appuntamenti di domani, alle ore 15: la presentazione del libro Cemento, arma di costruzione di massa con l'autore Anselm Yappe, alle ore 17: la tavola rotonda Territori, cementificazioni e la retorica green, dove appunto ne parliamo con Fabio Balocco, Roberto Mezzalama, Alberto Poggio, Maurizio Piccione, Maria Cariota e Laura, Laura Lossi del Comitato Salvare il Meisino, alle ore 20 Pianoforte a quattro mani, progetto terzo sottoscala d'arte, musiche di Mozart e Albeniz. e il duo Minotauro, violino e contrabbasso, e alle ore 21 la proiezione del film La Scelta con ehm, il regista Carlo Bakschmidt. E ci tenevamo comunque anche a chiudere con la proiezione della scelta, perché penso che se siamo qui oggi, perché è una scelta, di parte l'abbiamo fatta. Bravo. Grazie.